Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi volevo portarvi un'applicazione che potete scaricare per esempio per pagare a rate se qualcuno uh, è interessato a questa applicazione uh, uh, si chiama KamaKlarna infatti questa applicazione serve uh, per pagare a rate massimo 3 rate Devono mettere 5 rate, 6 rate, però va bene, già ci accontentiamo. Uh, vi ho fatto vedere anche questa applicazione l'altra volta che serve a guadagnare camminando. Invece questa applicazione è un'applicazione che serve ad acquistare um, i vostri prodotti. Come scaricarla? Basta andare su Play Store, scrivete questa app, che ora vi faccio vedere subito andando su Play Store, eccola qua, la potete aggiornare, la potete utilizzare quando volete voi, infatti questa applicazione la potete usare come eh, ebay, come amazon, ma vi faccio vedere come funziona allora noi andiamo su amazon scriviamo un prodotto che vogliamo acquistare le potete anche salvare nei preferiti se il prezzo uh, del prodotto cala veramente un'ottima soluzione poi uh, potete per esempio il prezzo di queste cuffiette con uh, spedizione è di 160 euro io il prezzo di queste cuffie le Samsung Buds Pro in cui costano il prezzo di destino 2,30 se noi possiamo gestire, potete gestire un pagamento fino a tre rate in qualsiasi negozio online con la vostra carta di pagamento posta pay, posta pay evolution vedete se accetta la posta pay comunque maggior parte delle carte a mastercard l'accetta sicuramente Uh, basta creare il vostro importo massimo è di 1000 euro per esempio se facciamo 1500 non lo può fare infatti importo massimo è di 1000 Uh, in queste tre rate ad esempio metto il prezzo di 220 uh, vi dice che potete uh, pagare in tre rate infatti come vedete anche sotto potete pagare con nessun interesse con visa mastercard per arrivare a un costo di 220 euro mi raccomando ragazzi qua, quando arriva quel giorno infatti l'app vi dice diciamo il prezzo totale Uh, ogni mese il primo giorno oggi per esempio pagate 73 mese prossimo pagate altri 73 e dopo tre giorni pagate altri 73 euro in totale di 220 euro potevano mettere secondo me 5 rate ma comunque ci arrangiamo per quelle che sono <ride> ogni mese dovete pagare il vostro finanziamento per avere questo determinato prodotto a casa è un'app che vi consiglio di scaricare e provare se qualcuno non vuole fare un finanziamento e pagare 30 rate o 20 rate al mese e vuole pagare in poche rate questo è anche un buon finanziamento per esempio per prodotti a di sotto dei 1000 euro un telefono da 500 euro pagate eh, circa Samsung Galaxy S21 v, a un prezzo di 582 euro paga poi anche per, eh, quando vuoi procedere al pagamento tocca creare una carta un usaggetta sarebbe una carta che vi arriva a casa di pagamento di usaggetta un contratto diciamo in questo tipo di azienda paga con carta di credito o di debito eh, alla fine puoi pagare io tengo quella di debito perciò tranquillamente lo posso fare e utilizza la carta useggetta karma nello stesso modo in cui paghi con la carta all'interno, che è un'ottima soluzione. L Importo carta massimo è eh, di 582 euro, che andrete a pagare al mese circa 194 in tre rate. Eh, sarebbe pure un'ottima soluzione per pagare questi costo totale di 582 euro. È un'applicazione che vi consiglio di scaricare. Con questo è tutto da Tecno Gigi, ciao ragazzi!